Benvenute e bentrovate a questa nuova puntata di Estetiste da Favola ovvero raccontare le storie delle estetiste e delle professioniste soprattutto della bellezza che ce l'hanno fatta Io sono Maurizio Deucchi, mi occupo di formazione da circa 25 anni dedicate a più di 13.000 estetiste e ho pensato di fare questo format per dare visibilità a quelle che a mio giudizio sono tra le estetiste migliori d'Italia questa puntata la dedico a una persona che veramente ha l'argento viva addosso e tra le persone che credo che abbiano una capacità di agire veramente altissima. Vi sto parlando di Laura e la vedete spuntare qua alla mia sinistra, Laura Pedrini che ha uno straordinario centro a Milano, chiamo centro perché non è soltanto un istituto ma ha aperto tutta una parte dedicata alla medicina estetica. Quindi questo è il momento della sua intervista e ci vedremo fra poco, ciao! Bene, allora buongiorno, ciao a tutti, eh, oggi sono a Milano, sono in compagnia di Laura, Laura Pedrini che prima di essere una straordinaria estetista è un'amica e non potevo non venire a trovarla per eh, parlare di quello che è il cuore di questa trasmissione, che è Estetiste da Favola, le numero uno in Italia. Eh? Giusto. Adesso racconto un aneddoto simpaticissimo, cioè quando eri venuta a fare il leadership. Io notavo che Laura mentre spiegavo ogni tanto prendeva il telefono e faceva un messaggio, no? E io le ho una pausa, non mi ricordo che l'ho detto, ho detto Una persona è in gamba, però peccato che non sia attenta perché mentre spiego vedo che adesso messaggi usa, usa il telefono Guarda, che non è che non sta attenta, ma mentre spieghi le cose le scrive già ai collaboratori per farle fare all'istituto, è vero? Assolutamente sì, <ride> <ride> assolutamente. Raccontaci un attimino chi sei, ma soprattutto la tua storia. Allora, io ho iniziato tanti anni fa, avevo solo 20 anni. Eh, ho iniziato con due cabine e piano piano ho aumentato la mia esperienza e soprattutto io sono sempre una che ha sognato alla grande Dunque il mio istituto lo immaginavo con una fontana all'ingresso meraviglioso <ride> e non potevo rimanere con due cabine e così nel 2003 ho aperto il beauty island e mi sono specializzata e ho potuto cominciare veramente a fare l'estetista come volevo io Ascolta, ma com'è che ti è venuto in mente di fare l'estetista? No, certo. diciamo che da piccolina io sognavo di fare il dottore e allora ho sempre amato il corpo umano e tutto quello che era legato. Però ho deciso, vabbè, non posso fare il dottore e cercherò di fare al meglio questo lavoro. Ma senti, io che conosco la tua struttura e dovreste vedere bellissima, anzi venitela a vedere se, se potete, un centro medico, palestra, istituto di estetica, veramente straordinario. Dico ma per arrivare qui, da estetista con tue cabine, poi che cosa ti ha portato e ti ha spinto a ingrandirti e come l'hai fatto? Raccontaci un pochino bene. Okay. Io ho dovuto fare e studiare ogni giorno e cercare soprattutto di capire eh, quello che era la moda e quello che invece erano i risultati e sicuramente la mia grande forza di volontà mi ha portato a questo poi grazie alle mie collaboratrici, le ragazze che lavorano con me da 20 anni e hanno visto tutta questa evoluzione, tanta clientela che viene da fuori si fidano perché sanno che se io gli prometto una cosa otteniamo sicuramente questo in breve i momenti migliori, più potenzianti della tua carriera. Quando appunto da un locale di 70 metri quadri abbiamo aperto in un paese appunto come Vimodron un locale di 350 metri quadri, un momento più bello. Io lo confermo perché quando sono venuto qua la prima volta mi ricordo che c'era un'energia fantastica. Momenti di difficoltà li hai senz'altro avuti, sì. come li hai superati? Penso che con la voglia di fare, come hai detto tu prima, con tante azioni, e soprattutto ascoltando. Non ho mai smesso di credere in me stessa e eh. dico va bene si vede che questo è un momento che mi servirà per crescere. Mi è stato anche quella di ampliare ancora i locali, fare una palestra, fare un po' poliambulatorio, perché se tu non perdi mai la tua voglia di fare la forza di volontà sì. vai dappertutto. Sì. Il primo consiglio che ti chiedo di dare alle tue colleghe è quello di formarsi perché okay. sicuramente affidarsi a un mercato, a un'azienda che ti aiuta e non cerca solo di venderti una uh -huh. macchina o un prodotto non vendere fumo o cose che non si possono fare e soprattutto rimanere nel nostro ruolo Come può una cliente finale individuare un estetista sulla quale possa fare un certo tipo di affidamento ovviamente dalla consulenza perché se io entro in un istituto e voglio una consulenza per la cellulite e l'estetista mi guarda e mi dice guardi noi facciamo l'onda d'urto questa è la crema per casa senza neanche avermi visto ecco io uscirei immediatamente porterei okay. i tacchi e uscirei immediatamente sì. quando arrivano delle clienti sono so, so, eh, nuove però. sono molto Informate, eh, così, molto informate così. e perciò magari provare a fare qualche domandina un pochino più ah, quindi informarsi sul web sì, e poi eh, esatto. fare qualche, domanda, fare qualche domanda mirata per vedere se ultima battuta i tuoi clienti che ti seguono, i tuoi fan devo dire veramente grazie che mi hanno dato la possibilità anche loro di crescere perché senza i clienti dove andiamo assolutamente. e di credere molto. ancora in me comunque il brand del tuo istituto se siano assolutamente Sempre affezionati a te ah, e ti abbiano preso come un punto di riferimento. Sì. Di rinnovo i complimenti, È assolutamente estetista La favola number one, e ci vedremo presto, ci sentiremo magari per un altro appuntamento, per altri argomenti saranno sicuramente da sviluppare quindi grazie Laura grazie mille Maurizio anche per tutto quello che ho imparato da te grazie, grazie sono tesoro <ride> è vero, è verissimo non ho pagato, no, no, no. no, no, non l'ho pagato repete, ce l'ho venuto un pochino di no, bacio, no, no, ancora, no, no veramente grazie, grazie ancora, allora saluti a tutti alla prossima con Estetista della sì. Favola numero uno in Italia grazie mille, a, a tutti. Presto. Bene, avete conosciuto anche Laura, avete visto che caratteristiche ha, veramente votata all'azione, una persona che non sta fermo un attimo, ha fatto veramente cose straordinarie, quindi vi faccio tutti i miei complimenti. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Estetista e Favola, vi ringrazio per tutti i mail che mi avete inviato per la simpatia che mi dimostrate, ci vediamo la prossima volta e come dico sempre ricordate, vola solo che osa farlo. Ciao, ciao da Maurizio.